siamo. Dovremo essere in diretta. Buongiorno a tutti, benvenuti alle autorità presenti qua in sala insieme a noi, a quelle in collegamento, benvenuti a tutti i nostri ospiti e a tutte le persone che ci stanno guardando in diretta praticamente da tutta Italia perché beh stiamo assistendo oggi a una grande innovazione. Oggi infatti con questo incontro parliamo del primo... ecco mi hanno tolto la slide del primo condominio di autoconsum autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili. In pratica il condominio di cui parliamo oggi, che è stato inaugurato qua a Pinerolo, è un passo oltre verso una transizione energetica e ecologica della nostra società, perché questo edificio è stato ristrutturato ovviamente per essere un edificio a basso consumo, quindi già di per sé ha bisogno di meno energia. In più è stato concepito per essere autoconsumatore dell'energia che produce. Quindi grazie a tutta una serie di sistemi tecnologici di cui parleremo oggi il, questo condominio consuma al 90% energia da lui prodotto, prodotta. E questo dà tutta una serie di vantaggi, innanzitutto ambientali perché si aumenta ulteriormente la potenza da fonti rinnovabili del nostro pianeta, del nostro nazione si riduce la dispersione energetica proprio perché si consuma la propria energia, vantaggi economici perché si risparmia e vantaggi anche sociali perché come dire, si fa parte di una collettività che si prende carico e si eh, dà una, una strada verso una maggior sostenibilità. Non voglio però anticiparvi oltre perché questi saranno i temi che affrontiamo oggi con i nostri relatori. Iniziamo però dall'inaugurazione. Diamo un occhio al condominio. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per inaugurare il primo condominio d'Italia che operativamente sia stato realizzato e che rappresenti un'autoproduzione un e un altro consumo collettivo da parte dei condomini. Questo condominio risparmia il 90% dell'energia rispetto a prima. Voi immaginate, consumando soltanto il 10% di energia rispetto a prima, se questa cosa che noi abbiamo realizzato per il Primo in Italia fosse estesa a tutti i condomini d'Italia, cosa potrebbe succedere? Cioè potrebbe essere un tassello importantissimo della transizione energetica che, alla quale stiamo puntando come, come nazione. Sono molto soddisfatto e contento del fatto che questa grossa innovazione, la prima innovazione d'Italia sia venuta a Pinerolo. Ritengo che Pinerolo per questa iniziativa e per altre iniziative che sono state fatte e che si stanno facendo, stia diventando un po' la capitale di, cioè, della transizione energetica nazionale. Questo penso sia uno dei quei casi virtuosi in cui la politica ha fatto presto e bene e la società civile ha recepito presto e bene dimostrando che tra l'altro burocraticamente abbiamo fatto un qualcosa che non è, non è complicato. Quindi questo è veramente un momento storico che segna l'inizio di un cambiamento concreto e reale potenzialmente per 20 milioni di italiani, perché 20 milioni di italiani abitano in condomini, in condomini che mediamente perdono il 60% dell'energia e qui come avete ascoltato possiamo salvarne il 90%. Quindi veramente qui rovisciamo la piramide energetica, ridistribuiamo la ricchezza. Questa è la parola chiave, ridistribuiamo la ricchezza, che ne abbiamo un bisogno enorme. Il saper fare sarà una delle caratteristiche essenziali per poter usare bene i soldi che arriveranno dall'Europa e dal recovery, non solo, ma anche dalla programmazione 21-27. Su questa zona, la zona del Pinerolese, certamente il saper fare è una delle caratteristiche salienti. Quindi realmente abbiamo la possibilità di cambiare il corso della storia di questa nostra provincia. Quindi io penso che prossimamente avremo delle grandi salutazioni, non solo dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, ma anche dell'occupazione, perché rilanciare l'edilizia, per esempio, è uno dei compiti essenziali, non solo del 110, ma di tutta la strategia che si sta mettendo in piedi sul Green. Quindi forza Piemonte, forza Pinerolo e senz'altro, i risultati arriveranno. Grazie mille. Io più che in qualità di sindaco oggi io vorrei parlarvi in qualità di azionista di maggioranza pro tempore ma pur sempre azionista di maggioranza di acerbine rollese industriale. Appio è una società che prevalentemente gestisce servizi pubblici, gestisce la raccolta dei rifiuti, gestisce la distribuzione dell'acqua, gestisce la distribuzione del gas, lo fa in maniera efficiente, lo fa in maniera efficace, genera utili per i comuni ma non solo, è in grado di fare innovazione, è in grado di arrivare per prima quando fa innovazione sia nel campo dell'efficientamento energetico sia nel campo della produzione di energie rinnovabili che non è il tema di oggi. Ecco, quindi c'è un, un posto in Italia, c'è un posto in Piemonte, c'è Pinerolo e Pinerolese, c'è Pinerolese Industriale che come realtà pubblica e ci tengo a sottolinearlo riesce a raggiungere dei risultati addirittura prima di probabilmente realtà private che saranno tante che fanno, che fanno, che fanno questo tipo di, di, di interventi qua. Io credo che questo territorio anche grazie ad altre iniziative che stiamo portando avanti si farà sentire sicuramente nei prossimi anni. Grazie. E questa era l'inaugurazione di questa mattina dove abbiamo già sentito alcuni interventi degli ospiti che seguiranno, ora però andiamo più nel dettaglio dal punto di vista tecnico e tecnologico del funzionamento di questo condominio, vediamo il suo cuore energetico. Benvenuti in via della Cittadella 19 a Pinerolo. Il condominio alle mie spalle è l'esempio di un efficientamento energetico del progetto Energeia Joint Venture tra le aziende Acea Pinerolese Energia e TecnoZenit. Inoltre lo stesso edificio è demo case di un progetto europeo nell'ambito di Horizon 2020 denominato Build It ed è orgogliosamente il primo autoconsumatore collettivo d'Italia grazie all'impianto fotovoltaico installato in copertura. Dal punto di vista dell'involucro edilizio, l'edificio è stato isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata. In particolare, questa facciata ventilata prefabbricata è stata sviluppata durante il, proprio, il progetto europeo Build It e consiste in due strati di isolante in lana di roccia ed ha una finitura con piastrelle in gresse. Tra lo strato di isolante e le piastrelle si trova l'intercapedina aerata che consente di realizzare appunto la tecnologia della facciata ventilata. Sempre dal punto di vista dell'isolamento dell'edificio sono stati sostituiti tutti i serramenti del condominio in modo tale da poter abbassare quanto più possibile il fabbisogno di energia termica e di raffrescamento proprio dell'edificio stesso. Qui siamo nella centrale termica del condominio di via Cittadella 19 a Pinarolo, centrale termica in cui convergono le tubazioni derivanti dalla copertura dove si trovano eh, la pompa di calore e l'impianto solare termico. In particolare le tubazioni che arrivano dalla pompa di calore qua trovano il loro circolatore elettronico e l'accumulo inerziale che funge da volano termico. La pompa di calore viene utilizzata nel sistema di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. Inoltre troviamo le tubazioni del solare termico, i pannelli solari posti in copertura sono collegati e giungono qua attraverso le tubazioni dove anche qua troviamo il loro circolatore elettronico e il serbatoio di accumulo. Nella centrale termica troviamo anche la, eh, la caldaia a gas che viene utilizzata come backup nel caso di riscaldamento, in caso di temperature esterne particolarmente rigide durante l'inverno ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria in compensazione in aiuto alla produzione dei pannelli solari termici. I circuiti che ho appena descritto, quindi quello solare, quello della pompa di calore ma anche quello della caldaia, sono dotati di un proprio misuratore di portata collegato a un conto a Termie in modo da sapere esattamente da ciascuna fonte che utilizziamo qual è l'energia termica fornita da esse. Questa è la sottocentrale termica del condominio, che possiamo dire che è il cuore del sistema idraulico eh, di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria dell'edificio, eh, come si può anche vedere dal numero di, di tubazioni e di dispositivi presenti. In particolare, qua convergono gli, eh, le tubazioni da tutte le, le fonti di, di generazione termiche del, del condominio, quindi il solare, la caldaia e la pompa di calore. Nell'ordine, dalla mia destra, troviamo lo scambiatore di calore della pompa di calore, questo serve per creare un circuito primario e secondario tra l'acqua proveniente dalla pompa di calore calda durante l'inverno fredda durante l'estate per il raffrescamento, per condurla ai circuiti dei diversi, dei diversi alloggi. Il secondo scambiatore è uno scambiatore di backup: uno scambiatore che viene attivato solamente in inverno nel caso in cui la pompa di calore vada in blocco o in caso di condizioni particolarmente rigide all'esterno. In sostanza la caldaia può fornire dell'energia termica aggiuntiva qualora ci sia una grande richiesta da parte degli utenti e la pompa di calore in quel momento non riesca a soddisfarla. Lo scambiatore alle mie spalle è invece dedicato all'acqua calda sanitaria come pure quello alla mia sinistra. Il primo, il più lontano da me, preleva l'acqua derivante dai pannelli solari termici per produrre acqua calda sanitaria attraverso il circuito intermedio. In particolare anche in questo caso se i, i pannelli solari termici non sono sufficienti a provvedere alla produzione di tutta l'acqua calda sanitaria necessaria la caldaia può anche in questo caso in ogni stagione intervenire come backup, come supporto, come aiuto tramite un altro scambiatore di calore per fornire l'energia adeguata all'utilizzo all sanitario degli utenti. Questo sistema di backup della caldaia è regolato tramite due valvole modulanti che automaticamente vengono aperte e chiuse a seconda appunto che la caldaia inter debba intervenire con questa funzione. I circolatori elettronici che vedete servono per condurre eh, l'acqua tecnica per il riscaldamento e raffrescamento e l'acqua tecnica per la produzione di acqua calda sanitaria a tutti i 10 alloggi del condominio. Le valvole, i manometri e i termometri completano l'impianto in modo da poterlo rendere funzionale, sicuro e facilmente manutenibile. Questo alle mie spalle è il quadro generale del condominio di Via Cittadella per quanto riguarda tutti i servizi comuni e la gestione degli impianti. In particolare qua c'è l'arrivo direttamente dal contatore elettrico di scambio, dal pod di scambio del condominio, su cui sono collegati direttamente l'alimentazione della pompa di calore, di tutti i dispositivi della, della centrale e della sottocentrale termica e in cui troviamo anche la partenza del sistema dell'impianto fotovoltaico da 20 kW installato in copertura con il proprio pod, con il proprio contatore di produzione elettrica. Ciascun consumo della centrale, dei servizi, dei condominiali è eh, misurato attraverso degli appositi misuratori elettrici installati all'interno del quadro, in modo che possiamo in ogni momento visionare quanta potenza e quanta energia accumulativa sono state utilizzate per quella determinata utenza, per quel determinato dispositivo o di impianto. Troviamo anche tutti i dispositivi di sicurezza dell'impianto fotovoltaico, mentre il lato a corrente continua, gli inverter, si trovano in copertura a fianco del, del campo dei pannelli. All'interno del quadro troviamo anche il sistema di regolazione di tutti gli impianti, il sistema Swiss Control System di BMS, che oltre ad interfacciare i vari misuratori che ho citato precedentemente in modo da poter leggere da remoto anche questi valori, poterli studiare e, de e definire e visionare eventuali discrepanze, eventuali anomalie, gestiscono automaticamente tutti gli impianti eh, di climatizzazione e di produzione acqua calda sanitaria in cui si possono impostare set point di temperatura e parametri di funzionamento e lui automaticamente eh, fa partire la pompa di calore, ne dà la modulazione, apre o chiude le, le valvole che ho citato precedentemente e comunque rende funzionante il sistema in automatico senza un bisogno di un controllo in ogni momento e puntualmente. Questo sistema di gestione automatico consente anche un risparmio energetico poiché eh, l'impianto viene fatto funzionare con le modalità necessarie effettivamente in quel momento con quelle condizioni esterne e con eh, certe richieste dell'utenza. Questo è il tetto del condominio di via Cittadella 19 Pinarolo. Prima degli interventi realizzati durante questi anni era semplicemente una copertura piana, sgombra da qualsiasi materiale, un, un tetto vuoto. Adesso invece è stato completamente riempito con impianti, pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici e la pompa di calore per rendere eh, energeticamente più indipendente questo, questo condominio. In particolare alla mia destra vedete la grande pompa di calore che fornisce acqua refrigerata per la climatizzazione estiva ed acqua calda per il riscaldamento in inverno. Una pompa di calore aria acqua ad iniezione di vapore ed è collegata nel, uh, idraulicamente al, uh, alla centrale termica della sottocentrale termica posta nel, uh, nel locale seminterrato. Alla mia sinistra invece Troviamo i pannelli solari termici per la produzione di un'acqua tecnica che verrà utilizzata nella produzione di acqua calda sanitaria per le utenze del condominio, anch'essa collegata idraulicamente alla, alla sottocentrale nel, nel seminterrato. I pannelli fotovoltaici che vediamo installati su, tutto, su tutta la copertura eh, vanno a costituire un impianto da 20 kW di picco di potenza. Questi sono collegati a due diversi inverter da 10 kW, uno dei due inverter in particolare è collegato ad un pacco di batterie elettrochimiche sul lato in corrente continua, in modo da poter sfruttare quanto più possibile l'autoconsumo prodotto e, e ottimizzare i consumi, nel senso di poter allineare il consumo della pompa di calore con la produzione fotovoltaica. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene infatti utilizzata direttamente come autoconsumo diretto all'interno del contatore di scambio Enel che viene utilizzata ad esempio dalla, pom dalla pompa di calore e dai servizi comuni condominiali. La quota parte di energia elettrica prodotta dal fotovoltaico che non viene utilizzata dal, dal pod, da quel, dal contatore di scambio, può essere utilizzata dagli altri eh, contatori, dalle altre utenze del condominio, private, in questo caso, per effettuare il vero e proprio autoconsumo collettivo di questo edificio. Qui sul tetto è stato anche installato un dissipatore a servizio dell'impianto con i pannelli solari termici. Questo serve per far funzionare questo sistema in sicurezza. Infatti, in caso di non richieste da parte delle utenze di, o di temperature troppo alte in arrivo dei pannelli solari, appunto questo interviene con un proprio ventilatore modulante in modo da dissipare l'energia termica in eccesso ed evitare di avere alte temperature o temperature di stagnazione all'interno dei pannelli, in modo che, che l'impianto possa essere sempre efficiente e lavorare in sicurezza. Questo è un Enerbox. Durante i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di questo condominio si è entrati a far parte di un progetto europeo nell'ambito di Horizon 2020 chiamato Build It. Questo progetto ha previsto per il condominio l'installazione della facciata ventilata esterna e l'installazione di questi Enerbox all'interno di ciascun singolo alloggio. Questi dispositivi sono degli accumuli di acqua sanitaria per d'appartamento. Sono costituiti da un vero e proprio accumulo di acqua calda per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, mentre nella parte sottostante troviamo il modulo idronico per la gestione dell'acqua calda sanitaria e del sistema di climatizzazione in ciascun alloggio con il proprio sistema BMS Swiss Control System. All'enerbox arrivano quattro tubazioni direttamente dalla sottocentrale termica. Due tubazioni più grandi sono a servizio del sistema di climatizzazione, quindi di riscaldamento e raffrescamento. Le tubazioni passano all'interno dell'enerbox nel modulo idraulico, l'energia termica fornita viene contabilizzata da degli appositi contatermie ed è presente una valvola on-off in modo che l'acqua calda o fredda venga erogata solamente in caso di necessità dell'utenza per mantenere le condizioni interne di comfort volute. Le altre due tubazioni sono invece il circuito per la produzione di acqua calda sanitaria riscaldata dai pannelli solari termici o dalla caldaia come backup. Queste tubazioni entrano all'interno dell'accumulo e lo riscaldano completamente. L'acqua calda sanitaria viene poi prodotta all'interno di esso attraverso una serpentina che funge da scambiatore di calore. Anche questo circuito è dotato di una propria valvola che viene aperta solo qualora la temperatura dell'accumulo scenda al di sotto di una certa soglia e da un proprio misuratore di energia termica, in modo che per ciascun alloggio abbiamo una contabilizzazione diretta dell'energia termica o eh, frigorifera nel caso del, del raffrescamento estivo ed è possibile quindi contabilizzare direttamente i consumi di ciascun appartamento. Questi consumi possono poi essere anche visualizzati dagli utenti tramite un'interfaccia dedicata in cui possono gestire completamente tutti gli impianti. Ci troviamo adesso in uno degli appartamenti del condominio di via Cittadella a Pinarolo. Gli impianti di ventilazione e di climatizzazione di ciascun alloggio sono realizzati a soffitto. Sopra di me potete infatti vedere tre griglie che eh, servono a questo scopo. In particolare una griglia è quella che rappresenta la mandata dei ventilconvettori da cui esce aria raffrescata d'estate e riscaldata d'inverno. L'altra griglia è invece la presa dell'aria sempre per i ventilconvettori. Una terza bocchetta è invece dedicata al sistema di ventilazione meccanica di ogni alloggio. Infatti in ciascuno di essi si trova un recuperatore statico di calore con due ventilatori per la mandata e per la ripresa dell'aria, in modo da garantire sempre una continua aria fresca per ciascun ambiente. L'aria è immessa negli ambienti principali ed è estratta dalla cucina e dal bagno. Ogni alloggio è dotato anch'esso di un sistema BMS con cui l'utente può interagire tramite un pannello touch e con cui può settare le proprie, i propri set point e le proprie temperature interne desiderate sia per l'estate che per l'inverno. Ogni stanza, infatti, è dotata di una propria sonda di temperatura in modo da poter rilevare puntualmente la condizione di ciascuna stanza ed agire sul proprio ventil convettore modulante in modo da garantire le condizioni interne volute in ogni momento. Il sistema BMS a servizio degli alloggi si traduce in un sinottico di controllo intuitivo tramite pagina grafica con cui ciascun utente può interagire semplicemente. Nella home page del sinottico l'utente visualizza la planimetria del proprio alloggio con le temperature di ciascuna camera. Entrando all'interno di ciascuna di esse l'utente può in ogni momento settare la temperatura di set point sia per l'estate che per l'inverno in condizione occupata o non occupata ovvero può definire una, due temperature all'interno della giornata da mantenere come condizione set, di set point interna inoltre sempre sul monitor può visualizzare lo stato di funzionamento dei venti convettori anch'essi modulanti ed andare ad agire sull'on off di questi oltre ad una gestione degli impianti del proprio alloggio, gli utenti possono anche rendersi conto dei propri consumi energetici sia dal punto di vista termico che dal punto di vista elettrico. In particolare una schermata è dedicata ai consumi elettrici del proprio alloggio misurati con un misuratore installato all'interno del quadro elettrico. Mentre per quanto riguarda i dati sull'energia termica possono accedere ad un'altra schermata in cui visualizzano i valori di energia termica derivanti dall'enerbox che fornisce l'acqua calda sia per l'impianto di riscaldamento che per l'acqua calda sanitaria o l'acqua refrigerata in estate. Inoltre possono andare ad agire sull'on-off del proprio impianto e del sistema di ventilazione meccanizzata. Bene, tutto questo è stato reso possibile da un'azienda che apparentemente come dire, si è tolta del lavoro perché di lavoro Acea produce e vende energia. Questo condominio però autoconsuma il 90% dell'energia prodotta da se stessa. Quindi, ingegner Carcioffo, amministratore unico di Acea, com'è com la questione qua? Vi siete tolti del lavoro da soli? Si sente si. Posto. guardi la risposta è articolata innanzitutto noi siamo un'azienda totale capitale pubblico ed essendo totale capitale pubblico eh, abbiamo anche una sensibilità particolare nei confronti dell'ambiente credo che sia anche uno dei nostri doveri quindi già il fatto di dare un grosso vantaggio all'ambiente come di sicuro questo tipo di soluzione dà. Eh, soprattutto se eh, come diceva lei prima in premessa eh, la, la, la, la vediamo moltiplicata per tanto eh, per tanti condomini in giro per l'italia potrebbe essere una delle forme eh, più importanti e che vanno nella direzione della transizione energetica dopodiché il fatto di essere pubblici eh, non significa che uno ci deve rimettere dei soldi anzi io sono un fautore del fatto che contrariamente ad altre realtà devo dire con tono un pochino polemico eh, l'azienda pubblica debba comunque eh, pensare anche a, a una corretta redditività. Allora se guardo la, la questione sotto quel punto di vista lì, che è quello che lei mi chiedeva, no? in pratica, è una provocazione, sì. Se lo vedo sto quel punto di vista lì, l'investimento vale la pena lo stesso, che sia fatto. Perché? Eh, perché eh, non bisogna mh, avere una visione miope del mercato, cioè eh, sicuramente la transizione energetica ci sarà e si andrà in quella direzione. Se uno, sto facendo solo ragionamento economico, quello ecologico l'ho già fatto prima, eh, se uno potrebbe avere, fare una difesa di retroguardia, cioè io cerco il più possibile di tenermi e il vantaggino che ho adesso, l'utile che faccio sulla vendita di gas e di energia elettrica. Ecco, il mio destino, se seguo quella strada, è quello piano piano di vedere ridotto un pezzo di mercato, man mano che passa il tempo, di restringere. Restringere vuol dire non coprire più i costi, non coprire più i costi vuol dire non riuscire a più a mantenere la struttura e quindi continuare a restringersi. Cioè, è un'economia una, eh, di difesa, diciamo così, che di solito... Non va da nessuna parte. Cioè perché lei dice che comunque il futuro è l'autoproduzione. Il futuro è l'autoproduzione, quindi tanto vale mettersi in quel mercato lì. È un mercato che dà dei grossi vantaggi, in questo caso abbiamo visto c'è cioè una riduzione del 90% dei costi. Ora, lei pensi, ridurre il 90% la dipendenza da, da, da, dall'energia che si compra, no? per un condominio che lo compra, vuol dire un, avere un delta economico che consente ai condomini di essere contenti all'azienda di essere contenti e costruite di essere contenti allora così facendo eh, si ha una visione diversa del, dell'economia guardando avanti ma guardando anche adesso con l'occhio avanti insomma, no? ecco. eh, quindi mettendo insieme le considerazioni eh, strategiche a lungo respiro mettendo insieme anche quello che può essere un po' di redditività immediata e mettendo insieme l'aspetto ecologico, ritengo che sia assolutamente da fare, a maggior ragione per un'azienda pubblica, ma anche per un'azienda privata. Certo, tra l'altro qui siamo in una free oil zone. In una free oil, oil zone, sì. Cioè qui eh, il Pinerolese eh, non è l'unica iniziativa che fa, eh, ecologica, cercando di conciliare l'aspetto ecologico con l'aspetto economico, come com in questo caso. Questo perché... 40 comuni del Pinerolese, il principale Pinerolo, dove siamo adesso nel senso che è il più grande, però ce ne sono altri attorno, hanno costituito una oil free zone che è sostanzialmente una dichiarazione di intenti al momento, che dice noi, noi comuni, 40 comuni quindi è una forza abbastanza importante, no? ci poniamo come obiettivo l'affrancarci il più possibile col tempo, con i modi corretti, eccetera dalle eh, fonti fossili di, di, di recupero dell'energia in questo ambito noi che siamo l'azienda del territorio eh, facciamo tutta una serie di iniziative questa queste une, le facciamo anche altre eh, e andiamo esattamente in quella direzione questa che stiamo facendo adesso che abbiamo inaugurato questa mattina a mio giudizio dal punto di vista del guadagno a livello nazionale se ripetuta, se ripresa è una delle più forti, una di quelle che possono dare risultati migliori. Infatti, perché questa ci sper speriamo sia eh, la prima di tantissime inaugurazioni che si succederanno a brevissimo. Insomma. Guardi, abbiamo già 100 condomini prenotati. Eh. Questo nonostante noi non abbiamo fatto nessuna uscita ufficiale. È, è, è solo oggi quella di beh, oggi. È, è oggi l'uscita per... ufficiale. Sì. Cioè, arriviamo all'uscita ufficiale già con centinaia di condomini prenotati. Quindi domani che so, saranno 200. Eh, sì, ma, ma non so se ce la faremo esatto. a farli tutti i tempi. E ci aggiungo un altro particolare. Ora il ritorno economico, come l'ho definito prima, è particolarmente interessante per il discorso del 110%. Ma noi avevamo già cominciato a studiare la cosa senza il 110%. Quindi hai eh, in piedi comunque e il ragionamento si fa comunque. Con noi c'è anche il Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica, Gianni Pietro Girotto. Buongiorno, benvenuto. Beh, un passo ulteriore verso una transizione ecologica e verso un mondo di rinnovabili. Sì, assolutamente sì. E grazie, buongiorno a tutti. E questo è uno di quegli esempi in cui la politica ha fatto, se posso dirlo, presto e bene. Presto perché abbiamo anticipato di un anno e mezzo il termine di recepimento di una direttiva. Di solito si va in ritardo, invece in questo caso abbiamo anticipato di un anno e mezzo. Eh, purtroppo eh, la, il Covid non, non ci ha aiutato, quindi il primo problema è proprio che moltissimi professionisti, moltissimi amministratori pubblici e moltissimi cittadini non conoscono questo strumento. Conoscono il super bonus perché è stato fatto giustamente un gran, una grande pubblicità, ne hanno parlato tutti. Questo è passato un po' in secondo piano, peccato. Adesso recuperiamo perché come ha appena detto l'amministratore di Acea si, si può risparmiare il 90% del consumo di gas e le comunità energetiche diventeranno sempre più importanti perché ricordiamo che con l'elettricità sicuramente faremo andare non solo i riscaldamenti ma anche le automobili banalmente. Ricordiamo che l'Italia utilizza per i suoi fabbisogni energetici l'80% di energia di derivazione fossile, l'80% di tutto quello che ci circonda, perché l'energia è cibo, vestiti, medicinali, eh, mo mobilità, costruzioni, tutto è basato sull'energia, anche la stessa agricoltura. E noi l'80% lo utilizziamo da fonti fossili. Quindi non è sufficiente risparmiare, perché il super bonus efficientando l'edificio ti fa risparmiare nei consumi. Se vogliamo spegnere gas e carbone, e tutti vogliamo spegnere gas e carbone, tra l'altro noi importiamo anche un 10% di nucleare, eh, non, non dimentichiamolo, no, al nucleare, però un 10% di elettricità comunque ce la prendiamo dai paesi vicini, non vogliamo più questo. Mi sa che le è andato via l'audio. Ne approfitto per farle una domanda, una specifica. Eh, ha paragonato questa iniziativa al 110, ma a, diciamo, agli italiani è chiaro che... Eh, Accedere al 110 significa uh, fare uno sconto in fattura magari con l'impresa piuttosto che cedere il, appunto, il credito a qualcun altro e quindi magari riuscire davvero ad ottenere dei lavori di ristrutturazione a costo zero. In questo caso, sì, si ha un risparmio del 90%, ma c'è un investimento a monte. Oppure com'è il sistema dal punto di vista economico per i condomini, che non mi è chiaro? Allora, le comunità energetiche hanno la doppia strada. Possono vivere da sole... Totalmente svincolate dal super bonus, sono quindi una soluzione completamente autonoma. Ma possono, a scelta del condominio, dei, dei, dei proprietari, degli affittuari, agganciarsi al super bonus. Nel super bonus, nell'articolo 119, c'è proprio la menzione che se io costruisco l'impianto sfruttando il super bonus, ugualmente posso fare la comunità energetica. È una facoltà, non è un obbligo. E, è una e essere un e comunità energetica ti permette di avere dei vantaggi proprio economici, sì. oltre al risparmio. Dico. Sì, ed è importante chiarire che fa risparmiare non solo i membri della comunità, ma tutta la nazione. I membri della comunità naturalmente hanno un risparmio immediato, diretto in bolletta, molto, molto rilevante. Ma fa risparmiare tutta la nazione perché aumentando l'autoconsumo localizzato nell'edificio o nelle immediate vicinanze, io stresso meno la rete, faccio diminuire una serie di costi strutturali che sono co comunque costi miliardari, cioè parliamo di miliardi di euro, che vengono pagati nelle bollette di tutti noi. Quindi aumentare l'autoconsumo, aumentare le comunità è uno, un modo strutturale, non è un sistema fiscale, non è un arzigogolamento, non è un, un escamotage, è proprio una maniera strutturale, anche perché ricordiamolo che più produciamo rinnovabile, più si abbassa il costo all'ingrosso, perché il petrolio e il gas lo devi pagare. Il sole e il vento non li paghi. Esatto, e poi con questo sistema come dire, si riduce anche la dimensione degli impianti rinnovabili eh, in generale. Nel senso, se ce ne sono tanti piccoli, è meglio che magari due o tre grossi, anche se rinnovabili. Comunque la riduzione anche dell'impatto, penso per esempio, visivo. Sì, allora facciamo un po' di chiarezza su, su questo. Eh, in questo momento la superficie italiana occupata dal fotovoltaico è lo 0,02%. Il 18% è terreni agricoli non coltivati. Terreni agricoli che sono formalmente agricoli non coltivati, sono 5 milioni di ettari, è un sesto dell'Italia. Quindi stiamo parlando di 5 milioni di ettari di terreni agricoli che non sono più coltivati contro 8 mila. 5 milioni contro 8 mila, quindi questo è un falso problema. Poi è chiaro che. No, però è se chiaro... vogliamo aumentare, metti di 5-6 volte la produzione, è, è meglio che ci siano tante piccole produzioni impianti che meno più grosse. Assolutamente sì, però non voglio neanche dare il falso dato di dire no, basteranno i tetti, no. bisognerà fare questo e quello. Esatto. Certamente i tetti sono assolutamente da utilizzare, non solo. Le, pens le pensiline di parcheggio, moltissime altre zone dove si potrà fare. Io stesso ho, uh, sto spingendo per poter fare maggior produzione nelle zone industriali, che chiaramente sono avvocate esatto. a attività industriali, quindi io stesso ho già presentato un emendamento proprio per poter fare di più nelle zone industriali. Però la cosa importante da far capire al cittadino è questa. Eh, noi nel Superbonus abbiamo voluto mettere sia l'impianto fotovoltaico che le, le, le batterie, che le colonnine di ricarica, questo combinato con la comunità energetica permetterà a milioni di cittadini di risparmiare moltissimo perché il termico, quindi il riscaldamento, andrà a elettricità, le automobili andranno a elettricità, le cucine andranno a elettricità, sono tutti passaggi che migliorano di tre volte il rendimento, perché una cucina a induzione rende tre volte di più, un'auto elettrica rende tre volte di più una pompa elettrica certo. di calore rende tre volte di più. Quindi qui stiamo parlando veramente di innovazioni tecnologiche a servizio della cittadinanza per fargli risparmiare tanti soldi. Assolutamente, infatti l'elettrificazione è proprio una delle vie indicate per una transizione ecologica. Tutto questo sta accadendo qui nella città di Pinerolo. Con noi c'è il sindaco, lo abbiamo già visto nel video di questa mattina all'inaugurazione, Luca Salvai. Beh, immagino sia una bella soddisfazione avere nel proprio comune il primo condominio di autoconsumo collettivo da rinnovabili Ma sì, buongiorno, buongiorno a tutti, è un grande orgoglio questo eh, senza ombra di dubbio io ho detto in maniera molto sintetica questa mattina nel video che è stato mandato prima che ho sottolineato l'importanza eh, in tutto questo percorso qua ed è un ragionamento politico più che tecnico, io mi limito a rimarcare aspetti politici, perché poi ci sono fior fior di tecnici che ci hanno spiegato il funzionamento e l'efficacia di questi sistemi. Il dato politico che io ci tengo a sottolineare è lo stesso che ho già sottolineato questa mattina, il gruppo Acea. Il gruppo Acea è composto da diverse società, molto articolato, adesso non è, non è il caso di spiegarlo, ma il, il denominatore comune di tutte queste società è, è il controllo pubblico. Eh, sono società API, APE che ha realizzato l'intervento, sono società interamente a controllo pubblico di cui il comune di Pinerolo detiene sostanzialmente circa un terzo come comune capofila, comune più grosso del territorio ma tutte le altre quote eh, di partecipazione sia in API quindi sia in, in Acea Pinerolese Industriale sia in APE, Acea Pinerolese Energia che è poi è la società che ha realizzato in, in partnership l'intervento eh, sono tutte quote pubbliche quindi è un soggetto interamente pubblico che eh, non solo eh, gestisce il gruppo in generale, i servizi pubblici, eroga servizi pubblici per i comuni, per i cittadini, per il territorio, ma eh, oggi è la, è, è la dimostrazione lampante è sempre stata capace in passato, e i poster che ci sono in questa stanza lo dimostrano come sia in passato il gruppo ma ancora adesso riesca a fare innovazione. E che quindi qua bisogna un po' scardinare quello che purtroppo è un concetto che storicamente la politica eh, ha interiorizzato, che è un concetto secondo me sbagliato, mai fare di tutta erba un fascio, ovvero che il privato è sempre bello, il privato è sempre efficiente, il privato genera sempre utili e il pubblico è sempre il carrozzone. No? Quello che, che viene dentro all'irrilento, che non fa efficienza, che, su, che, su, sul quale bisogna ripianare debiti. Beh, io sono cinque anni ormai che faccio sindaco. Io adesso il dato non lo so perché mi viene in mente adesso, però a botte di. Di, di 300 400 mila euro l'anno credo acea non soltanto riesce a fare il gruppo acea in generale nelle distribuisce sua non solo riesce a fare innovazione ma distribuisce utili agli enti locali a botte come grosso modo di 400 500 mila euro l'anno per quello che riguarda il comune di Pinerolo che non è poco ecco quindi il dato politico secondo me è questo è il messaggio che voglio lanciare a roma alla, alla politica in generale, al territorio. Guardate che non è sempre vero che il pubblico fa fatica, non è sempre vero che pubblico uguale inefficienza, carrozzoni, sicuramente i problemi in Italia ce ne sono, perché poi siamo un po' speciali noi italiani per, per fare pasticce, ecco, però a Pinerolo c'è una realtà che scardina in maniera pesante eh, questo, questo light motive, mi viene da dire, e che dimostra non soltanto di, di essere assolutamente in grado di fare quello che, eh, che deve fare, quindi erogare servizi pubblici, ma anche assolutamente in grado di fare innovazione e di essere anche all'avanguardia eh, nel panorama eh, nazionale e mi viene da dire anche a tratti internazionale eh, probabilmente. Detto questo, le comunità energetiche, eh, quindi questo è il primo aspetto secondo me veramente importante da rimarcare, il questo secondo... però va a merito anche all'ingegner Carciofo e tutto merito il team, a tutto non perché va presente, Carciofo, ma l'apparato dirigenziale di un'azienda di un pubblica fa la differenza. Eh. Questo senza ombra, ombra di dubbio. Eh, il, il secondo aspetto che volevo eh, rimarcare era, è, è il seguente. Le, le, noi oggi eh, abbiamo visto un esempio di una comunità energetica eh, a livello condominiale che è quello che stanno in piedi, è stato spiegato bene, eh, l'idea che ha un po' anche il, il, il territorio su altri progetti che stiamo portando avanti sarebbe anche quello di provare ad allargarle queste comunità energetiche, ovvero a costruire delle piccole comunità energetiche che possano scambiarsi, autoconsumarsi energia, non soltanto da condominio, cioè non soltanto all'interno di uno stesso condominio ma in un'area magari circoscritta che poi col tempo si può, si può allargare. Ecco questo è ancora eh, di difficile attuazione per delle problematiche di tipo normativo e soprattutto per il, il problema che si pagano gli oneri di, di sistema per la, per la distribuzione dell'energia e questo comporta quindi una problematica di tipo economico che se si vuole andare avanti su questa strada e incentivare, favorire diciamo così la costituzione di comunità energetiche eh, nuove eh, in Italia è un problema normativo e tecnico che va affrontato. Beh, Anche perché, la nascita delle comunità energetiche comunque è legata alla risoluzione di un problema normativo. Assolutamente, certo. Quindi ci si arriverà mi immagino, mi io auguro spero, quanto prima. Io spero che ci si arrivi perché è vero che tra, trasportare l'energia in un cavo ha un costo, e ha un costo che va riconosciuto a chi si occupa di fare questo, questo mestiere qua, però è anche vero che oggi probabilmente è questo aspetto qua che rende non fattibile l'allargamento, cioè de, la costituzione di comunità energetiche un po' più ampie, perché poi si, si vanno a pagare gli oneri del sistema e quindi questo è una, diciamo così, un ragionamento che io provo a, a mettere sul, sul tavolo, perché in futuro probabilmente è necessario anche qua un, un intervento, una gestione diversa di questo aspetto perché al momento siamo, siamo cioè, è possibile cioè, se realizzare Io ho un condominio questo. qua e mi produco energia tu hai un condominio là, non ce la possiamo passare e quindi creare una rete tra di noi di autoconsumo perché dovrei pagare gli oneri Pianelli ma non so sistema. chi pagarli. Più o meno la questione è questa. Sì. Però sicuramente il futuro porta in quella direzione. Io lo spero. Grazie. Ci dovrebbe essere con noi in collegamento anche l'ingegner Liliana Fracassi della direzione del dipartimento supporto alle fonti rinnovabili del GSE. Non so se dalla regia mi confermano la, il collegamento dell'ingegner Fracassi. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Eccola, sì, buon pomeriggio, la sentiamo e la vediamo. Allora, stiamo parlando eh. di comunità energetiche, rinnovabili di autoconsumo, sono davvero un'opportunità, oltre che di riduzione dell'impatto ambientale della nostra collettività, anche di sviluppo del territorio. Assolutamente, innanzitutto grazie, lì dico a e come GSE siamo veramente molto felici, molto lieti di vedere concretizzarsi i primi esempi di forme di autoconsumo collettivo. Anche perché da tempo siamo impegnati a, diciamo, a, a garantirne, stiamo lavorando per garantirne lo sviluppo, per garantire il corretto funzionamento di tutto il il processo di valorizzazione e di incentivazione dell'energia elettrica condivisa, che questo che il GST è, anche, è chiamato a fare anche questo, ma non ultimo siamo molto impegnati un'opera di sensibilizzazione e formazione di tutte quelle categorie che possono eh, fungere da aggregatori, Parliamo solo dei condomini, ma parliamo anche delle associazioni di quartiere, delle cooperative, dei consorzi, degli enti del, del terzo settore e anche perché no, degli operatori stessi del, del settore energetico. Eh, diceva lei: sì, eh, i vantaggi sono, sono molti. Eh, non mi soffermo su, su, sui vantaggi, sugli aspetti che, che in, in, in, diciamo, negli numeri webinar che sono stati fatti eh, ad oggi sull'argomento sono già stati più volte evidenziati quindi mi riferisco in particolare ma l'abbiamo già in altri eh, interventi che mi hanno preceduto diciamo è eh, stato già fatto cenno al minore consumo di suolo che sicuramente eh, diciamo, aumenta l'accettabilità del territorio di questi di questi interventi, di queste realtà. Eh, L'aumento della consapevolezza del consumatore eh, sia nel ruolo che, che attivo che ormai gli eh, spetta e deve prendersi e deve agire, eh, e anche, non ultimo, la, diciamo, la valenza sociale, quella alla quale lui faceva riferimento all'inizio del, del collegamento. E soprattutto la capacità di queste realtà, quindi dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità energetiche, di creare valore condiviso nel territorio in cui si innestano. Questo è fondamentale. Detto questo, che, erano, appunto, gli, gli, che sono gli aspetti molto, molto oh. diciamo, evidenziati più volte eh, in questi mesi, eh, io. Vorrei eh, sicuramente mh, soffermarmi sul, sul fatto, sulla dimensione molto ampia che eh, i gruppi di autoconsumatori, così come le comunità energetiche eh, che, che oggi sono state previste, seppur diciamo in una fase di sperimentazione, eh, hanno proprio una dimensione molto più ampia, sebbene mantengano, questo è importante dirlo, la condizione di prossimità che è proprio l'elemento caratterizzante dell'alto di energia, e valorizzando nello stesso tempo l'utilizzo di una rete di distribuzione che è esistente, quindi non bisogna andare a costruire altri pezzi, la rete è quella esistente, il modello è un modello virtuale di condivisione dell'energia, che è il modello scelto dal nostro Paese Italia, quindi questo è sicuramente appunto, un ulteriore vantaggio. Ma visto che parliamo di Pinerolo, visto che parliamo della regione Piemonte, eh, entrambi proattivi, innovativi, proattivi, GST li conosce da, da tanto tempo, ehm, li conosce dall'inizio, diciamo, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, quindi proprio perché parliamo di Pinerolo e della regione Piemonte, della loro eh, eh, virtuosità e proattività, ehm, Diciamo, eh, vorrei eh, sottolineare che questo, questo tipo di realtà eh, possono considerarsi proprio un nuovo modello di di generazione distribuita, da cui partire per costruire quindi sto rilanciando praticamente lo dico ad Acea, lo dico al Sindaco, lo dico a, a, alla Regione De Monte sto rilanciando, sono diciamo, la base per andare a costruire la la smart community, quindi la comunità intelligente, un concetto quindi più ampio che non si sofferma solo sugli aspetti energetici, ma che coinvolge anche quelli tecnologici, quelli sociali, quindi ehm, finalizzati a migliorare tutti i servizi del cittadino. Allora, eh, integriamo in queste forme di autoconsumo anche altri servizi, come per esempio lo diceva anche il senatore Girotto, come quelli sulla mobilità e quindi i servizi di ricarica per i veicoli elettrici. Cioè, ci può veramente creare eh, una, una rete di servizi al cittadino a tutto tondo E solo in questo senso queste forme rappresentano anche proprio lo strumento utile per una diffusione molto rapida nella società dei, dei principi della transizione energetica verso appunto un sistema che è davvero risulti sostenibile. Certo. Eh, eh, io diciamo, mi, mi posso fermare qui, altrimenti continuerei con dire... Eh, va bene, va bene, guarda, posso... la ringraziamo. Eh. Grazie, eh, grazie all'ingegner Fracassi Liliana. Uh, adesso vorrei scambiare due parole con Ezio Chiaramello, responsabile operativo di Acea Energie Nuove, perché abbiamo sentito già dal video iniziale che ehm, Acea con TecnoZenit ha realizzato questo progetto, dal nome particolare, Energheia. Di che cosa si tratta esattamente? Quali gli obiettivi? Eh, eccomi, solo un attimo per condividere il video... Ecco qua abbiamo le slide che ci raccontano Energeia. allora, come promesso cercherò di essere veloce. Allora, Energeia ha origine, diciamo, quattro anni fa dall'incontro di due aziende che non avevano mai lavorato assieme, ma che hanno scoperto di condividere la stessa visione delle, delle, di quello che sarà. Nel medio e lungo termine, il mercato dell'energia e quello dell'efficienza energetica. Eh, sono due aziende complementari, cioè Acea AGE, che io rappresento. Se si può avvicinare il microfono perché sì. con la mascherina purtroppo. Acea allora, eh, Energie Nuova come amministratore unico, l'ingegner Carciofo, io mi occupo della parte operativa. È circa vent'anni che ci occupiamo di vendita di energia a clienti finali commodity. In passato abbiamo, eh, ci siamo occupati di riqualificazione di impianti condominiali e siamo dei produttori di energia elettrica. Tecnozenit invece progetta, eh, costruisce e manutiene impianti tecnologici avanzati, ha un, port un ricco portafoglio di clientela pubblica e privata e soprattutto si occupa, eh, ed è eh, diciamo così, eh, portatrice, di sistemi di controllo eh, di fabbricati, cosiddetti BID BM, management system, quindi sono due aziende che condividono, eh, credono di aver individuato i medesimi obiettivi, hanno competenze complementari e quei due diplomini che abbiamo visto sono la certificazione che entrambe, entrambe sono due ESCO, cioè Energy Saving Company e quindi in qualche modo avevano un DNA comune. Ehm, Diciamo, dal confronto è emerso cosa? È che se il futuro sarà diverso da quello che è, stato, che è il presente, quello che è stato il passato, il cambio di paradigma che, andiamo, che andremo ad affrontare non poteva essere risolto con ricette vecchie. Eh, quindi, azzerando quello che si chiama il bias cognitivo di ogni azienda, abbiamo cercato di eh, rivedere quello, che, diciamo così, quelle che saranno le domande a cui aziende come le nostre saranno chiamate a rispondere e ci siamo diciamo così, posti tre obiettivi fondamentali, che sono l'integrazione delle migliori tecnologie sul mercato, la massima riduzione dell'impatto dell ambientale degli interventi che andavamo a, a eseguire, e il miglioramento, prima parlava di, anzi la, la rappresentante del GSE parlava anche di aspetti sociali, del miglioramento del comfort abitativo offerto alle persone. Eh, con il prezioso eh, e quanto mai utile contributo dell'Energy Center del Politecnico di Torino che, che ci ha prima coordinati poi stimolati e adesso ci accompagna nelle fasi della nostra evoluzione ci, ci poniamo questo obiettivo cioè la creazione di smart building eh, la riduzione dell'impatto ambientale attraverso la, la, la generazione elettrica diffusa e, eh, cosa diceva prima l'onorevole Girotto, del, la, il più possibile grado, nonostante noi siamo un'azienda di origine, diciamo così, eh, di metano, l'elettrificazione dei consumi. Eh, lo step del progetto è beh, la coinventazione, qua insomma niente che non facciano tutti gli altri operatori, comunque anche quindi l'insufflaggio del, del. Questa è la parte di efficientamento, quindi l'avete reso Diciamo più... che è, è, la, è lo step 1, è la base. Eh, diciamo che a, a sinistra potete vedere il fabbricato prima della riqualificazione, c'è diciamo, un fabbricato anni '60 con una pessima qualità abitativa, a destra eh, vedete, diciamo, era ancora da terminare, comunque si vede già il, cambio, il cambio, cambio di pelle. Il cambio doppio, sì. Diciamo che come, come è stato detto dal, dal filmato su questo progetto e su altri due fabbricati in Pinarola abbiamo ottenuto un finanziamento comunitario dell'Orton 2020 per sperimentare quel tipo di isolamento. Lo step 2, qua le aziende che lo fanno cominciano a essere molto meno, abbiamo deciso di andare a produrre, come ho detto prima, in loco eh, l'energia necessaria, che in realtà... È, come come si diceva prima, è un decimo o, o poco di più dell'energia precedentemente consumata dal fabbricato, grazie a, a, alla forte coinventazione, quindi a produrre in loco l'energia attraverso un sistema fotovoltaico. Successivamente abbiamo eh, previsto l'inserimento di accumuli di energia che siano tali da in, in, diciamo, limitare al massimo lo scambio di energia con la rete, la produzione di pompa di calore eh, di energia termica e nel caso del condominio che abbiamo inaugurato anche di condizionamento estivo e l'inserimento del building automation system al suo massimo grado che da una parte consente al gestore di controllare i consumi energetici del fabbricato e poi consente a ciascun abitante del fabbricato di controllare al meglio i propri consumi ottimizzandoli su questa sperimentazione abbiamo vinto prima un bando dell'RSE qua presente insomma eh, che ovviamente ringraziamo e ci interfacciamo con Enea per lo scambio dei dati Vabbè, sono, sono dei riconoscimenti che ci hanno fatto ovviamente piacere ma più che altro ci hanno dato indicazione che la, la direzione che, eh, che abbiamo preso è quella corretta e che intendiamo perseguire poi come ho avuto occasione di dire ieri sera eh, il legislatore ci ha superato, cioè nel senso che ha recepito in maniera assolutamente rapida i, i gruppi di, di autoconsumo condominiale, diciamo così, le comunità energetiche rinnovabili, come vogliamo definirle, e allora l'evoluzione del nostro progetto ha previsto anche eh, che per ognuno dei, dei fabbricati che andremo a efficientare, e questo qua è il primo che prevede già L'autoconsumo condominiale verrà, in, in tutti i condomini verrà previsto l'autoconsumo condominiale. Quindi la nostra offerta si arricchisce ulteriormente e eh, come operatori del, del settore dell'energia ci riteniamo insomma, in funzione comunque di quello che sarà il vantaggio che, che i nostri clienti avranno di essere, cioè, essere avanzati. Prospettive future e così sono rapido eh, Lato tecnico è l'implementazione di sistemi di domotica ulteriori interni. Cioè che certo, per migliorare tutto il sistema. E poi invece nella gestione ci proporremo sicuramente come gestori e fornitori di servizio, a, oltre agli altri consumi condominiali, cerco lo stimolo da parte dell'amministratore Gatto dell'RSE, anche di comunità energetiche rinnovabili composte da autoconsumatori condominiali, Quello che lei prima in qualche modo... Lanciavano, cioè nel senso che non solo comunità energetiche composte da singoli, diciamo, da singoli condomini, prof... ma più produttori tipo condomini o, che si collegano tra di loro. Oppure più condomini messi in rete con, magari con fabbricati pubblici, con altre, con altre entità per scambiarsi l'energia. Io avrei terminato. Lascio la parola al dottor Pietro Grosso, amministratore delegato di Termozenit, che è appunto il partner di Acea in questa iniziativa. Sì, eh, io mi devo, diciamo... Dissociare? No, no, no scherzo. No, non mi dissocio assolutamente. <ride> devo dire che con ACE abbiamo trovato, come ha già detto l'amico Chiaramello, un partner ideale, un partner complementare che andava a coprire tutto quello che noi non facevamo di mestiere, per cui è venuto fuori una joint venture, oltre che eh, interessante e anche simpatica, perché quando si lavora con gente che tutto sommato viene a colmare le tue lacune e tu colmi le loro, diventa una partnership simpatica. Ora, eh, è chiaro che eh, per poter elettrificare il Paese è necessario capire come si può elettrificare un carico termico. Esatto. Voi come avete gestito l'elettrificazione dei carichi termici? Guardi, quando... Ah, devo condividere lo schermo. Un secondo solo. Eh. Prego, prego, trovi pure perché, perché sono questo è un punto Go cruciale. Go to meeting. Ho finito. Sono uscito? Non lo so. Non so dove sono finito. Qua. Eccoci qua. Non riesce a spiegarcelo senza slide? No, ci siamo, ci siamo, ci siamo. L'ho già condiviso. Ci siamo, eh? L'abbiamo colta in fragranza? Vabbè, comunque fa lo stesso. Eh, Mi ha promesso che riusciva in parole semplici a spiegare concetti difficili. Lo farò. Prego. Allora, però dammi solo il corso perché perlomeno seguo, seguo il... Sostanzialmente elettrificare vuol dire utilizzare una macchina che non è una caldaia è una pompa di calore una pompa di calore non è come una caldaia che lei eh, l'accende e qualsiasi sia la condizione esterna qualsiasi sia la, la macchina va. qui noi siamo in una situazione in cui la macchina in funzione della temperatura esterna modifica il suo rendimento per cui lei capisce bene che è una macchina che se la temperatura esterna è molto bassa rende meno, se è molto alta rende di più, perché pompa di calore, lo dice il nome, pompa il calore da un livello energetico a un altro livello energetico. Cosa c'è? Ah sì, scusi. Ehm, quindi cosa significa questo? Significa che abbiamo dei limiti. I limiti normalmente sono due delle pompe di calore. una uh, le pompe di calore non fanno più di 50-55 gradi, in questo momento con i, refrigeranti, con i fluidi refrigeranti attuali. Cioè non fanno più di 55 gradi? No, non fanno più di 55 gradi. Ah eh beh, ma mi mica c bisogno di 55 gradi, scusi. Eh beh, ma lei immagini un condominio anni 60 che è stato dimensionato per andare a 70-75 gradi sui radiatori. La ah, pompa... ok, sui la radiatori. La pompa di calore non ce la fa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lei non può mettere una pompa di calore così alla Garibaldina su un edificio progettato 50 anni fa. Ma deve fare dei, per forza degli interventi. Inoltre, bisogna, non bisogna dimenticare che una pompa di calore se rende 100 con fuori 7 gradi rende 65 con fuori meno 8. Quindi più fa freddo, meno rende. Tanto per certo. E noi dall'altra parte ci andiamo a confrontare con degli edifici che sono edifici che normalmente hanno bisogno dei 70 gradi quando fuori c'è il meno 8 come si risolve questo? oggi come oggi per poter mettere una pompa di calore su un condominio e quindi per poter elettrificare un carico termico quindi togliere dalle scatole il gas o comunque gran parte del gas è necessario prima efficientare il condominio in questa maniera cosa succede? efficientando si abbassano i carichi termici i radiatori diventano sovrabbondanti allora io posso andare con 70 gradi posso andare con 50, 50, 50. Esatto, esatto, infatti nel 110 praticamente è obbligatorio fare il cappotto altrimenti le due classi energetiche non le sì, scali sì. mai Ma quasi mai lei, le dico in guarda, generale. Questo, le, le due classi energetiche magari riesce pure a farle se senza cappotto? se lei esagera con la pompa di calore e col fotovoltaico lei riesce anche a farle però poi ha problemi di funzionamento successivi allora bisogna farle insieme e noi questo lo facciamo sempre nel progetto Energeia. Non esiste un progetto Nergheia che non passi da un pesante efficientamento e poi da una pesante ristrutturazione impiantistica. Quindi questo è un fatto fondamentale. Facendo così noi riusciamo ovviamente a eh, gestire, cioè a elettrificare. Però non bisogna dimenticare anche un altro fattore, che l'elettrificazione al 100% oggi come oggi è difficile. Perché... perché? 100% sto parlando. Perché? Perché in condizioni estreme la pompa di calore, come l'ho già detto, è con questi fluidi frigorigini. Poi dopo vedremo, magari facciamo un salto sul futuro per capire cosa succederà. Però oggi, con i gas frigorigini che abbiamo a disposizione per queste macchine, il Freon 410A per dire, o il 134, o il 134, adesso è uscito l'R32. Noi abbiamo dei limiti tecnici, cioè 50-55 gradi massimo di temperatura, temperatura esterna difficilmente sotto i meno 10. Allora abbiamo bisogno che la caldaia nei momenti molto rigidi ci assista. E quindi noi abbiamo dei funzionamenti digitali abbastanza complessi che quando vediamo la pompa di calore in difficoltà la aiutiamo, ma la aiutiamo magari un'ora al giorno. Su 14, eh, mentre prima sì, sì. Il sì, sì. usavamo... Beh, il condominio è il 10% no? di Ad input quel, quel energetico. Quel condominio cisterno. lì è un caso estremo, però quando noi facciamo i, i 100 efficientemente di cui parlava l'ingegner Carcioffo, non è che sono tutti così. No? Ah, allora, okay. sono, sono Questo più, è il benchmark di riferimento? Non sono, quello lì è l'apice diciamo, okay. della scala di quello che si può fare. Abbiamo situazioni più meno spinte, ma sempre molto interessanti, poi vedremo anche dei numeri, in quel caso lì noi abbiamo bisogno che la casa ci dia un aiutino. Cioè diremo... Non ci si può scollegare totalmente, ma nemmeno nelle case passive, penso, per esempio. Che Beh, posso ma essere... Quando lei parla di casa passiva, cioè noi oggi dobbiamo prendere un presupposto, abbiamo condomini, che oggi consumano 100 e che, e che domani mattina possono consumare 20. Guarda, non è che per forza devo andare a zero, o devo andare a uno. Stiamo, stiamo parlando appunto della maggior parte degli edifici italiani che vanno ristrutturati poi, e quindi quello che è fattibile è arrivare a un livello esatto, tot, non certo tenga di tenga presente che i condomini sono occupati, quindi voglio dire, certe operazioni tecniche non può farle con l'occupazione dentro. Quindi si fa quello che si fa, ma si fa parecchio, lo vedremo dopo i certo. numeri. Per cui è chiaro che la caldaia oggi come oggi ci serve come backup perché ci sono dei limiti sul, la, sulla pompa di calore. Certo. Sostanzialmente, e che invece i sistemi di accumulo, di accumulo elettrico, domestico? No, allora i sistemi di accumulo elettrico noi li abbiamo su tutti gli impianti e ci, no, no, servono, eh. e ci servono per allineare i carichi termici con i carichi di, con la produzione. Perché io ovvio, normalmente produco con il sole, ma quando produco con il sole ho in quel momento lì sul condominio me, meno bisogno di energia perché ho la temperatura più alta dov'è che io sono in crisi? al mattino che non c'è il sole e alla sera che non c'è il sole quindi il, il, il, la, la batteria cosa fa? mi accumula l'eccedenza durante il giorno e me la, me la consumo quando ho bisogno quello già lo facciamo È proprio uno però spazio. non può essere quella una soluzione Ma no, quella è, è un'ottima soluzione per far sì che io quello che produco me lo consumo tutto Perfetto. perché altrimenti lo sfasamento faceva sì che io buttavo in rete del qualcosa, ad esempio a mezzogiorno un, ca un caso classico sì, in cui un condominio si producevo più di quanto consumavo, lo buttavo via Bravissimo. ed allora un tempo si faceva lo scambio sul posto, adesso invece abbiamo superato questo concetto Quindi, adesso me lo accumulo e me lo consumo però comunque un collegamento sempre di input produttivo esterno, di input energetico esterno servirà quasi sicuramente perché comunque hai bisogno di gestire i famosi picchi. Oggi è così, inoltre okay. se vogliamo dircela tutta c'è un altro grande problema legato alle pompe di calore, che sono i cosiddetti sbrinamenti. Una pompa di calore, quando lavora, se va sotto zero, tende a creare del ghiaccio sulle batterie di scambio, perché è sotto zero, quindi prende l'aria esterna, l'umidità si deposita e fa. E quindi questo, questo problema qua ovviamente è un altro problema che bisogna affrontare grazie a un po' di backup. Noi cosa possiamo dire? Abbiamo esperienza ormai di 3-4 anni di condomini fatti così, noi abbiamo normalmente, per esempio, mi spiace non poterla condividere adesso perché sono, non so proprio... Non, sì, non abbiamo nemmeno to, molto tempo in conclusione, visto che avete già 200 oh, condomini in ossia, lista d'attesa, ossia... domani saranno 300, no, avete però, la, da lavorare... Posso dare, le posso dare dei numeri interessanti. Sì. Esempio, un condominio qua a Pinerolo, in via Bertairone, che consumava 22 bruciava 22.898 metri cubi all'anno, eh, oggi noi riusciamo a consumare al massimo 3.000 metri cubi di gas, il resto lo facciamo tutto con l'elettrico. Lei capisce che è un risparmio di circa 40 tonnellate di CO2 immesse in ambiente per un condominio. Un altro a Borgaro? Sì, sì, comunque questi, esatto. i numeri sono questi. Esatto. Grazie mille, come diceva l'ingegnere Carciofo, il salto dal punto di vista ambientale è enorme. Eh, con noi c'è anche Sergio Olivero, presidente del comitato scientifico dell'Associazione per la transizione energetica equa e solidale attraverso l'autoconsumo. Collettivo, benvenuto. Eh, beh, quante cose in una sola associazione presenti che presentiamo oggi con i suoi obiettivi e con la sua mission. Il nome già ci racconta molto, ma da lei vogliamo saperne di più. Buongiorno, eh, grazie per eh, questa opportunità. Eh, io sono dell'Energy Center del Politecnico di Torino e sono appunto presidente di questa neonata associazione promossa da ACEA, TecnoZenit e dalla Comunità Energia Rinnovabile di Magliano Alpi che si è costituita eh, alla fine dell'anno scorso, c'è qui anche il sindaco di Magliano Alpi che è presente. Esatto, dopo della... ne infatti. parliamo infatti. Allora, io eh, spiego perché eh, si è deciso di costituire questa entità, eh, condivido lo schermo un attimo, scusate. Sì. Ricordo, associazione per la transizione energetica equa e sostenibile attraverso l'autoconsumo collettivo, esattamente quello di cui stiamo parlando oggi, quindi si nasce oggi, si costituisce, e si presenta questa associazione che immagino abbia l'obiettivo di promuovere questo modello di consumo, anzi di autoconsumo. Allora, ehm, noi abbiamo, eh, quando parliamo di eh, condomini, le città italiane sono costituite prevalentemente da condomini residenziali. Eh, ci sono alcuni aspetti che dobbiamo considerare. Uno è la natura giuridica del condominio, ci sono leggi prassi consolidate. Quindi è importante diciamo, il governo di, eh, del condominio è possibile in accordo alla, norma, alla legislazione e alla normativa vigente. Quindi questo è un punto di forza. Eh, è necessario convincere i progettisti degli impianti, gli amministratori, i proprietari e i condomini, nel senso che sono sempre più necessari strumenti di simulazione che permettano di stimare i vantaggi e di spiegarli, perché alla fine il condomino chiede, sì, tutto bello, ma quanto risparmio? Quindi questo è fondamentale che sia sviluppato. Eh, bisogna anche capire come ripartire questi grandi vantaggi, nel senso che non c'è solo la tecnologia, nel caso delle comunità di energia rinnovabile come a Magliano Alpi, è una scrittura privata fra i soci, quindi c'è molta libertà. Nel caso del condominio abbiamo delle prassi e delle norme consolidate di cui bisogna tener conto. Ora, non c'è solo il super bonus, eh, teniamo presente che eh, laddove non ci sia solo il super bonus possiamo immaginare questa opzione, ad esempio quella più semplice, del 50% sulla ristrutturazione, più gli incentivi per 20 anni legati all'energia autopro autoprodotta e autoconsumata all'interno dell'edificio. Dell eh, il ruolo dei sistemi intelligenti d'edificio è fondamentale i building management system quindi l'infrastruttura che rende smart il condominio il condominio inaugurato oggi a, eh, a Pinerolo è un condominio che era un condominio in qualche modo standard è diventato un condominio smart cioè, e quindi il processo di retrofit crea un'intelligenza che permette di gestire l'energia nell'edificio è chiaro che c'è molto spazio nei modelli di business per soggetti terzi che investono magari per i pannelli, per le, eh, le varie tecnologie, è chiaro che anche qui è necessario che ci siano degli strumenti che permettano ai proprietari, ai condomini, di capire bene quali sono i vantaggi di aderire a schemi di questo tipo. È eh, chiaro che serve l'utilizzo dei misuratori che permettano di capire il comportamento eh, delle utenze nel tempo. Ora, un condominio, un autoconsumatore collettivo... Cioè, deve essere un condominio vero, cioè che ha queste caratteristiche. Adesso non vi eh, annoio con i dettagli, ma sono tutte caratteristiche che ha il condominio di Via Cittadella, qui a Pinerolo, e sono spesso difficili da realizzare. Spesso ci sono delle intenzioni, delle dichiarazioni, progetti che dicono si faranno. Qui queste condizioni esistono. Quindi que queste condizioni sono necessarie per poter dire che si costituisca un autoconsumatore collettivo. Ora... Eh, la complessità è tanta, quindi il rischio è di escludere il cittadino condomino da un ruolo attivo e partecipato nei processi di transizione energetica. Eh, il, è necessario quindi mettere il condomino al centro, parliamo di condomini ma parliamo anche di condomini, i condomini cioè sono persone. Le direttive europee, in particolare la Red 2, che è quella che norma tutto il tema delle comunità energetiche rinnovabili, è una normativa che pone al centro la persona. Quindi noi dobbiamo parlare di condomini, ma dobbiamo parlare di condomini, quindi delle persone che vivono nel condominio. Quindi c'è spazio e sono necessari meccanismi cooperativi virtuosi e modelli di business innovativi che consentano di eh, abilitare logiche di redistribuzione locale. Parliamo di processi, come diceva l'ingegnere Carciofo all'inizio, che hanno una grande redditività. È giusto che questa redditività si traduca anche in vantaggi per le persone non, e quindi si creino eh, situazioni di sviluppo per gli eh, ecosistemi locali. È necessario dividere, cioè, diffondere le buone prassi. Quello che si sta imparando oggi, che si è imparato e si continua a imparare a Pinerolo, non deve essere una cosa che resti isolata. E qui direi che è un approccio molto importante, sia di Acea che di Tecnozenit, questa apertura, una condivisione dei modelli. Perché uno potrebbe optare per una logica, come dire, di puro egoismo societario in cui io ho imparato, io gestisco, gli altri ripartano da zero. La logica invece è qui di una condivisione, ovviamente nel rispetto poi di quelle che sono le esigenze di ottenere margini economici, però è importante che la metodologia, gli approcci, le buone prassi siano diffuse. Eh, questo è innovazione sociale, si parla molto di social innovation, ma sostanzialmente noi con gli autoconsumatori collettivi, con le comunità energetiche stiamo creando delle modalità per creare eh, una capacità di gestione e di aggregazione sociale, che crea posti di lavoro e eh, sta, eh, stimola lo sviluppo eh, e l'aggregazione delle imprese. Ora, gli obiettivi quindi, dicevamo, dell'associazione eh, Atenes, eh, e eh, qui c'è anche l'indirizzo eh, web, promuovere la centralità del cittadino condomino, supportare il rinnovamento e l'evoluzione del sistema edilizio residenziale, ispirare eh, le azioni per la transizione energetica a quello che è il manifesto delle comunità energetiche promosso dall'Energy Center del Politecnico di Torino che è un partner essenziale nella parte che ne Center. parleremo infatti dopo eh, poi supportare la definizione dei meccanismi cooperativi virtuosi e di modelli di business innovativi ora eh, andando in conclusione eh, ci sono, che vengo alla domanda che aveva cioè alla sollecitazione che aveva posto il sindaco di Pinerolo prima l'importanza di poter creare delle reti di condomini, di poter quindi estendere eh, questi vantaggi su scala territoriale. Eh, ehm, C'è una forte correlazione fra il mondo delle comunità di energia rinnovabile e quella degli autoconsumatori collettivi. Detto semplificando un autoconsumatore collettivo e una comunità energia rinnovabile di un condominio, ma in realtà è sempre l'idea so, eh, di mettere insieme persone e di eh, ripartire i vantaggi della transizione energetica. Per cui l'obiettivo strategico di Atene è aggregare gli autoconsumatori collettivi che si costituiranno non qui a Pinerolo, ma a livello nazionale, dando voce ai condomini e ai condomini, secondo una visione che venga dal basso di democrazia energetica basata sulla centralità del cittadino prosumer. Concludendo, ecco lo schema strategico vede un gruppo di cioè, tre soggetti che in questa fase hanno promosso la nascita della, di Atenes, che sono Acea Tecnozenit e la comunità di energia rinnovabile di Magliano Alpi. Ma l'obiettivo è che ci sia una, con una continua cooptazione di nuovi partner, ma soprattutto la creazione di una rete di autoconsumatori collettivi a livello nazionale, in modo tale che a partire dall'anno prossimo, quando nel 2022 comincerà a essere recepita la direttiva 944, ci saranno delle regole per mettere in rete fra loro gli autoconsumatori collettivi e quindi di fatto creare delle comunità di comunità condominiali e quindi favorire appunto la centralità delle persone, secondo un'ottica di democrazia energetica che parta dal basso. Grazie. Adesso la parola a Maurizio Delfanti, amministratore delegato di RSE, il centro di ricerca pubblico sull'energia. Buongiorno, benvenuto. Allora, facciamo il punto sul quadro regolatorio europeo, nazionale e regionale per capire se possono aiutare la diffusione di questi modelli di autoconsumo collettivo. Sì, grazie. Grazie ai colleghi di Pinerolo per l'invito e per questa iniziativa. È sempre bello per noi che studiamo in vitro questo tipo di iniziative e poi poter venire sul territorio, RSE ha sede in Milano. Per cui noi siamo il ramo di ricerca del gruppo GSE e da Milano a qui, con la mia auto elettrica giusto in un paio d'ore, in modo sostenibile, sono venuto a vedere questa manifestazione e a parteciparvi. Quindi davvero complimenti per l'iniziativa, per essere arrivati con un tempismo notevole al risultato. Eh, circa il quadro regolatorio faccio un minimo di panorama. Eh, diciamo, RSE è attiva da oltre due anni sulla tematica perché RSE lavora con dei piani triennali di ricerca, quindi con un certo anticipo, e abbiamo pubblicato delle manifestazioni di interesse tramite le quali abbiamo raccolto e studiato in maniera molto dettagliata e stiamo studiando in maniera molto dettagliata una serie di iniziative sia di autoconsumo collettivo e tra l'altro la CEA Pinerolese è nostra partner in uno di questi progetti e una serie di iniziative di comunità dell'energia. Come è stato detto prima, eh, una, un condominio in autoconsumo collettivo di fatto è una comunità dell'energia su scala un po' più ridotta e anche più facile da capire simbolicamente e visivamente. È un intero palazzo in cui quasi sempre con i pannelli installati sul tetto nelle vicinanze riusciamo a renderlo energeticamente indipendente e la chiave tecnica che è già stata toccata prima è un'elettrificazione spinta anche fino alla totalità dei consumi. Ebbene, il ruolo di RSE è proprio di studiare nel piano triennale di ricerca questo tipo di iniziative per determinarne in maniera analitica il più possibile dettagliata i benefici. Eh, si va di bene, i benefici sono per il complessivo sistema nazionale e vengono quindi riconosciuti sotto forma di un ristorno di costi e poi di un incentivo esplicito a coloro che attuano queste iniziative. Quindi il ruolo di RSE poi in anni successivi rispetto a quando abbiamo iniziato è diventato ancora più ampio perché per mandato di Arera, proprio in preparazione del recepimento definitivo delle direttive europee che segneranno il quadro di regime di queste iniziative, stiamo appunto sul mandato di Arrera raccogliendo i dati anche tramite la capogruppo, cioè il GSE, di iniziative reali in campo come quella che abbiamo visto inaugurata stamani per capire in maniera più dettagliata appunto, quali sono i benefici e per ripercuoterli e rifletterli il più direttamente possibile verso i cittadini che alla fine sono quelli che sotto forma collettiva animano questi tipi di iniziative. Parto da qui quindi per dire che stiamo operando e gli operatori che in questo momento hanno dato vita alle iniziative, e qui siamo qui oggi a Pinerolo a celebrare la prima, si muovono in un quadro ancora non completamente definito, o meglio, in un quadro di recepimento transitorio delle direttive europee. Eh, speriamo che con il recepimento definitivo sia possibile, come ha appena detto il collega Olivero, ampliare anche la dimensione spaziale e il perimetro di queste iniziative, eh, vorrei richiamare il fatto che eh, ciò che viene riconosciuto in termini di incentivi e di riconoscimento di costi è ovviamente legato al beneficio di sistema, quindi è abbastanza evidente che più io rendo lasca e ampia la dimensione spaziale e alcuni benefici sistemici sono un po' minori di quelli che abbiamo oggi nel perimetro ristretto del condominio. Banalmente se ragioniamo in termini di quale viaggio fa l'energia per arrivare dai pannelli che stanno sul tetto alla pompa di calore che abbiamo visto stamani, che pure sta sul tetto, beh, quel viaggio è brevissimo. Se invece io immagino di produrla magari sul tetto di un'azienda a due chilometri distante e consumarla sul tetto del condominio, alcuni ragionamenti vanno fatti circa l'uso delle reti che ovviamente va remunerato. Aggiungo per completezza che non è non remunerando l'uso delle reti che facciamo un bene, perché quell'uso c'è, quel costo c'è, quindi qualcuno deve pagarlo, tutti dobbiamo pagarlo, dobbiamo capire come ripartire nella maniera più equa. Se non erro nel settore del gas c'è questo meccanismo, è stato regolamentato? Sì, eh, ci sono regolamentazioni simili anche nel gas è un fatto un po' pionieristico quello che si sta facendo, cioè cercare di capire come ripartire opportunamente i benefici in sostanza dare il giusto riconoscimento a chi attua le iniziative, evitare di creare un costo che si scaricherebbe sul resto della comunità. Comunità intendo la nazione, ovviamente. Ebbene, questo è il lavoro che sta facendo RSE, quindi volevo mettere un primo accento sugli aspetti di sistema. Eh, non solo cerchiamo di determinare quali sono i benefici reali e operativi, ma cerchiamo anche di aumentarli. Come si fa ad aumentarli? È stato in parte accennato prima, per esempio, con i sistemi di accumulo. Per esempio, molto importante, eh, con un'opportuna informazione a coloro che fanno parte di una comunità dell'energia o di uno schema di autoconsumo circa i loro comportamenti. Sì, perché la chiave tecnologica della transizione è certamente l'elettrificazione. C'è anche una chiave comportamentale che forse non vediamo subito ma è più importante. Io prima dicevo sono venuto qui con l'auto elettrica, certo, però ho dovuto metabolizzare il fatto che prima di partire ho dovuto fare il pieno, durante il viaggio ho dovuto capire come comportarmi per essere sempre nelle vicinanze di una colonnina, grazie a Dio l'autonomia ormai sale a 300-400 km, però c'è comunque sotto un cambio di pensiero. Eh, se avessi voluto non pensare a nulla venire qui rapidamente con un diesel 2000 di cilindrata facevo prima invece tutti dobbiamo cominciare a capire che la transizione dipende anche dai nostri comportamenti quindi gli aspetti sociali l'innovazione sociale a cui faceva prima riferimento il collega Rivero è fondamentale per la transizione spendo l'ultima parola e torno quindi alla domanda sul ruolo della regolazione la amplio un po' il ruolo della mano pubblica e qui eh, mi fermo volentieri su alcune osservazioni. Abbiamo dei sindaci oggi, il sindaco di Pinerolo prima di tutti, che ci hanno ricordato come eh, pubblico può anche essere un aggettivo positivo, può e deve essere un aggettivo che ci aiuta nella transizione. Se guardate un po' in dettaglio a quello che accade in questi giorni e settimane, penso al piano di recupero nazionale, penso agli investimenti che su scala continentale si stanno facendo, penso a quello che dice il presidente Biden in America, la transizione deve essere guidata con un'attenzione uh, una, un spinta, un ruolo però molto intenso della mano pubblica, che è il legislatore europeo che ha fatto le direttive, il legislatore nazionale che ha saputo recepirle in anticipo e contempismo, e poi eh, chi ha responsabilità di pianificazione sul territorio. Ci metto le regioni, e la regione Piemonte tempestivamente ha attivato un percorso legislativo regionale che complementa e complementerà i benefici delle comunità, e poi i sindaci e le istituzioni locali. Ecco, è soltanto mettendo insieme e mettendo in fila in maniera positiva tutti questi soggetti che secondo me riusciremo a far assumere alla transizione energetica con queste iniziative locali uno spessore molto importante, non è l'unico per arrivare ai traguardi importantissimi al 2030 è una chiave importante che insieme con altre ci porterà fino alla transizione. Assolutamente, è un minestrone fatto di tanti ingredienti quello verso una società a basse emissioni in collegamento dovremo avere Catiuscia Eroe, responsabile di energia di Lega Ambiente. Catiuscia ci senti? Buongiorno, un'associazione come sapete da sempre in prima fila per una transizione appunto a una società a minor impatto ambientale, sempre accanto a chi innova e chi cerca di promuovere dal basso dai territori appunto un cambiamento di paradigma Catiuscia, ho messo anche la vostra mascherina di Tartalov la vede mascherina riutilizzabile di Legambiente in vostro onore, come state? Tutto bene, l'ho notata subito la mascherina mi volevo complimentare <ride> Allora, comunità a... energetiche condomini di autoconsumo da fonti rinnovabili si, si è concretizzato un po' quello che è nella visione di Legambiente Assolutamente sì, diciamo che sono temi di cui mh, il tema dell'autoconsumo poi eh, credo che la prima volta che ne abbiamo parlato era nel 2009, quindi sono passati tantissimi anni e in questi anni abbiamo lavorato tanto sul tema eh, dei comuni rinnovabili, delle comunità energetiche, abbiamo spinto tanto per eh, ottenere un risultato che eh, rappresenta un pezzo di rivoluzione energetica che il nostro paese dovrà affrontare, eh, associato poi a quello quando parlo di comunità energetica, autoconsumo collettivo, quindi mh, tutto il temone sta insieme, associato poi a quello dell'efficienza energetica, noi diciamo sempre che sono due delle politiche di welfare, di sostegno alle, alle famiglie più importanti che si possono fare e che si devono fare eh, per aiutare le famiglie, per aiutare l'ambiente, per ridurre le emissioni, ci sono tantissime le, sono tantissime le ragioni per le quali è importante eh, parlare di questi temi. Giusto un numero, le, il potenziale delle comunità energetiche in Italia è intorno a di installazione intorno al dici, 17 giga, che equivalgono al 30% dell'obiettivo climatico eh, raccontato del, nel nostro PNEC che poi dovrà essere aggiornato. Quindi è un valore decisamente importante che si affianca, come è stato detto da, da, precedentemente, a un valore sociale immenso. Eh, noi siamo un po' ad esempio su, sul superbonus siamo un po' critici sul, non tanto sul valore sociale ma tanto su, molto sul valore eh, ambientale sulle opportunità che si possono invece cogliere ancora di più no? Eh, nel senso che oggi noi siamo, abbiamo in questo paese oltre 12 milioni di edifici residenziali costruiti prima di qualsiasi norma sulle efficienze energetiche e sull'antisismica quindi immaginate che, che lavorone dobbiamo fare però siamo anche nelle condizioni di poter uh, ottenere molto di più di, di un semplice salto di classe, eh, di, scusatemi, di due classi energetiche. Eh, oggi in questo paese esistono condomini con numerosi appartamenti che arrivano a classi energetiche molto più elevate alla classe A, alla classe A4 con un dato importantissimo cioè portare le nostre case da una classe F a una classe A vuol dire consentire alle famiglie che vivono lì dentro di risparmiare circa 1.500 euro l'anno che è tanta roba soprattutto in un momento di difficoltà economica, di difficoltà sociale, noi in cui abbiamo la necessità anche di aiutare le famiglie ad avere una maggiore capacità di spesa anche per aiutarle eh, ad investire nell'innovazione energetica, perché poi eh, tutto questo richiede investimenti, è vero che esiste la cessione del credito, è vero che esiste lo sconto in fattura, ma non è tutto coperto lì dentro, ci sono dei pezzi che le famiglie di spesa che devono sostenere e rispetto ad esempio ai numeri di grande successo, di richieste del super bonus che sono aumentate rispetto all'eco bonus del, di circa del, oltre il 500%, Rischiamo che questi siano benefici che vadano soltanto purtroppo a una certa parte del, del, del, delle famiglie italiane, quelle che oggi se lo possono permettere. Invece noi dobbiamo fare un lavorone immenso, la politica su questo ci deve aiutare, per aiutare anche quelle famiglie che oggi sono, ci sono almeno due milioni di famiglie che vivono in condizioni di precarietà energetica, più quelli che ci sono in povertà assoluta, che vanno assolutamente aiutati, ad esempio... Nel PNRR che è stato presentato si è dato forza giustamente ad esempio ai piccoli comuni e alle aree rurali no? per lo sviluppo delle comunità energetiche per massimizzare il beneficio ambientale e sociale, però ad esempio non ci dimentichiamo delle periferie e non dimentichiamoci di quanto comunità energetiche, efficienza energetica e riqualificazione dei condomini, degli edifici che non sono soltanto i condomini ma abbiamo scuole da riqualificare, abbiamo uffici, abbiamo un mondo di ed ed ed ed ed edilizia che dobbiamo riqualificare, sono un'ottima occasione per ripensare anche a una rigenerazione urbana che riguarda anche i tanti servizi che noi abbiamo e che dobbiamo mantenere nei nostri, nei, nei nostri territori. Eh, tra questi si è parlato della, della mobilità, ma io ci associo a quello dei rifiuti, perché eh, poi lì a Giapia svolge un ruolo importante anche su questo. E Quindi ci sono tantissimi temi sulla quale insomma, si può certo. lavorare e si può migliorare anche in virtù dei ricevimenti che speriamo arrivino presto. Grazie Catuscia, grazie Catuscia responsabile dell'Energia di Lega Ambiente, eh, a presto. Adesso abbiamo in collegamento Romano Borchiellini, referente e rettore per l'Energy Center del Politecnico di Torino. Prima abbiamo, qualcuno ha parlato del manifesto delle comunità energetiche proprio realizzato dal Politecnico di Torino. Adesso volevo capire qual è insieme al professor Borchiellini il ruolo di questo manifesto, insomma. Sì, Eccolo, sì. Ci sono. È che mi e scomparite così all'improvviso, non c'è una transizione in corso, insomma. Eh, no, no, la transizione c'è, per fortuna. Eh, no, eh, innanzitutto buongiorno a tutti. Eh, oltre al mio di saluto eh, porto anche quello del rettore che diciamo, aveva proprio piacere di essere presente, ma purtroppo impegni... Eh, concomitanti che ne hanno impedito la presenza. Eh, il manifesto eh, sulle comunità energetiche, eh, beh, devo dire innanzitutto insomma, che eh, riscontro con piacere che il manifesto insomma, sta agendo diciamo, da promotore o catalizzatore di una serie di, di, di processi eh, virtuosi come quello diciamo, che viene presentato qui oggi a Pinerolo. Eh, Nasce, nasce da, da, da, dal fatto che come, come Energy Center noi ci siamo, diciamo, subito, eh, abbiamo subito intravisto le potenzialità dietro le comunità energetiche e gli autoconsumatori collettivi eh, da, e nasce dal fatto che eh, proprio diciamo, enti locali, associazioni, cooperative ci sollecitavano a ragionare e a capire come si poteva procedere in quella direzione. E, diciamo, questi ragionamenti, questi incontri hanno portato appunto al manifesto ehm, io se mi permette vorrei anche aggiungere che eh, in realtà oggi secondo me eh, un po' chi mi è preceduto lo, lo ha sottolineato in particolar modo del Fanti ma ehm, io credo bisogna osservare che Prima diciamo, eh, abbiamo avuto la creazione della comunità energetica a Magliano, adesso il primo condominio eh, di autoconsumatore collettivo, cioè tutto questo sta avvenendo eh, in un contesto eh, che tutto sommato ha delle diciamo, peculiarità. Eh, come è stato ricordato, la regione si è mossa per diciamo, eh, integrare o comunque dare una propria interpretazione normativa a quello che già era. Avvenuto. Quindi abbiamo avuto, eh, se volete, l'Europa, poi il governo centrale che comunque si è mosso per tempo, dopodiché localmente la regione e oltre alla regione, io mi permetto di dire che metterei all'attenzione anche il fatto che comunque c'erano delle aziende, delle attività, vedi il progetto Energeia, che hanno permesso No? Di, far, di, di procedere in questa direzione assolutamente Cosa dire? non è un caso quando in un determinato territorio nascono tutte queste iniziative c'è sempre una commissione tra pubblico privato e aziende che fa ricerca come voi che fa partire un meccanismo insomma. esatto allora, Diciamo, è molto importante insomma, sottolineare che per andare avanti cioè questo io lo prenderei proprio come un elemento importante per quanto riguarda la transizione energetica, cioè parlare di transizione energetica vuol dire creare queste condizioni, che sono condizioni ovviamente non solo culturali eh, tecnologiche eccetera, ma sono ovviamente anche sociali eh, come abbiamo anche ricordato, no? quindi eh, arrivare a questo eh, sono passaggi secondo me importanti il fatto di farlo comunque dimostra che si può fare, cioè che è un percorso fattibile, certo. in cui possiamo credere, eh, bisogna ovviamente mantenere eh, attenzione man mano che si procede, che cosa voglio dire? Beh, bisogna mantenere attenzione per esempio ai messaggi, eh, perché la parte diciamo, sociale su questo è attenta, cioè ai cittadini dobbiamo mandare dei messaggi che non siano anche alle volte contraddittori o comunque confusi deve essere abbastanza chiaro qual è il tragitto che eh, si ha in mente di percorrere in questa transizione e in questo anche come Energy Center noi cerchiamo di essere di supporto diciamo nasce proprio Energy Center per riuscire ad analizzare gli scenari energetici non solo nella dimensione tecnologica esclusivamente tecnologica ma andando a mettere insieme le diverse dimensioni che compongono il problema eh, le faccio un esempio, guardi, noi oggi abbiamo, io ho trovato molto interessante ascoltare gli interventi, come sempre, perché eh, uno impara molte cose, stanno a sentire soprattutto chi fa le cose. Eh, però, eh, cioè, quindi, che cosa succede? Se uno ascolta oggi gli, diciamo, questi interventi, eh, arriva a vedere uno scenario praticamente prevalentemente elettrico cioè elettrico al 100% come futuro per capirci sì ma sono altro a livello domestico eh. non abbiamo parlato e di mobilità anche di mobilità abbiamo parlato però se lei domani si trova a moderare un'altra riunione sull'idrogeno le verrà proposto che l'idrogeno serve per la mobilità, serve per le acciaierie serve per i cementifici, serve per essere iniettato in rete ed è tutto corretto ed è tutto vero quello che voglio dire, io non sto dicendo che, non stiamo, che stiamo dicendo delle cose errate, però bisogna tenerle insieme, bisogna riuscire ad avere una visione completa perché il messaggio alle persone, ai cittadini, perché poi nascano queste cose, perché queste cose nascono poi sui singoli questa è la cosa importante, sono i singoli poi che fanno queste scelte e che si devono battere per esempio con l'amministratore di condominio perché si muova a farle, perché quello sarà un altro passaggio molto importante secondo me sulla questione autoconsumatori collettivi. Okay. Ebbene per ottenere questo secondo me dobbiamo avere questa capacità di visione completa e diciamo noi cerchiamo di aiutare in questa direzione. Assolutamente, grazie mille. A Romano Borchiellini abbiamo parlato tanto della prima comunità energetica rinnovabile, quella di Magliano Alpi e con noi il sindaco di Magliano Marco Bailo. Buongiorno, benvenuto. Uh, il ruolo della prima, appunto, chair, la prima comunità energetica di rin rinnovabile in Italia, il ruolo come diciamo precursore di questo percorso che oggi fa un ulteriore passo in avanti? Sì, eh, esatto, buongiorno a tutti. Noi siamo riusciti a costituire nel mese di dicembre eh, questa prima comunità energetica rinnovabile e è un grande orgoglio per noi. Siamo anche noi partiti dall'adesione al manifesto del, dell'Energy Center del Politecnico di Torino che citava adesso il professor Borchiellini e questo ha dato il là a quella che è stato il nostro progetto, per poi eh, lavorarci seriamente nell'autunno dopo il lockdown e arrivare così a questa prima costituzione nel, nel dicembre del 2020. Eh, siamo decisamente soddisfatti perché eh, il nostro obiettivo per il 2021 era quello di replicare eh, il nostro modello, e eh, ci stiamo riuscendo, abbiamo avviato diverse collaborazioni con i comuni vicini ma anche con altri comuni al di fuori della regione Piemonte. Eh, io credo che proprio il ruolo fondamentale dell'amministrazione pubblica, siccome non è quello di far business ma è quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini, come è stato detto dai relatori precedenti, sicuramente... Eh, io dico sempre il sindaco o comunque l'amministratore che è vicino al territorio deve prendere per mano il cittadino e accompagnarlo verso, che sono, verso quelli che sono questi nuovi progetti eh, che sicuramente ci vedranno coinvolti come ricorda anche il PNRR nei prossimi due o tre anni eh, sicuramente il mio applauso anche al sindaco di Pinerolo a Luca che è stato bravo a partire con questa iniziativa la, la vogliamo replicare anche noi la nostra dimensione ovviamente è molto più piccola Magliano Alpi è un comune rurale di 2200 abitanti ma abbiamo noi anche qualche condominio o comunque nei paesi vicini ci sono e quindi sicuramente trarremo spunto da quella che è stata l'esperienza pinerolese per poterla replicare anche nel nostro territorio eh, oggi eh, io quello che dico sempre nei vari, nelle varie videoconferenze in cui incontro tanti amministratori dico: è forse il momento di salire sul treno vincente, eh, quello che ci aspetta nei prossimi due anni questa grande attenzione verso la transizione ecologica e anche comunque l'afflusso di denaro che arriverà dalla comunità europea probabilmente ci permetterà di svoltare pagina con grande forza e con grande efficacia. Assolutamente. In conclusione abbiamo il collegamento di Paolo Dermo del Comitato di Indirizzo di IFE che è segretario generale del WU e C, ovvero World Energy Council Italia, che promuove l'uso sostenibile di energia per l'aumento del benessere della collettività. Allora, buongiorno dottor Dermio. Grazie, buonasera. Qual è il vostro ruolo per la transizione energetica? Allora, anzitutto mi fa piacere fare prima una precisazione. Il World Energy Council è un'organizzazione internazionale, oggi mi piacerebbe condividere con voi eh, un ragionamento, lasciatemi l'aggettivo locale, cioè dal globale al locale. Eh, noi eh, raccogliamo in circa 80 paesi grandi organizzazioni energetiche, ma anche le istituzioni, quindi i policy maker e anche l'accademia, ad esempio in Italia l'Energy Center è associato al World Energy Council Italia. E a livello internazionale devo dire che tutte le cose che abbiamo ascoltato qui oggi, quindi a livello global, sono traiettorie che già qualche anno fa, già da qualche anno, eh, tutte le, il, il settore energetico sta seguendo. In particolare, le, noi le chiamiamo le 3D della transizione energetica: no? digitalizzazione, decentralizzazione, decarbonizzazione. Queste 3D sono contenute nel paradigma dell'autoconsumo collettivo. Quindi quello che stiamo discutendo qui oggi, quello che accade a livello molto locale a Pinerolo, quello che è accaduto anche a Magliano Alpi, è un fenomeno che in realtà è un fenomeno globale, non è un fenomeno che, che tutto il settore energetico internazionale sta seguendo. Fatta questa considerazione, il nostro network multi-stakeholder come dicevo prima, quindi dalle istituzioni all'accademia, alle aziende, alle associazioni anche che appartengono alla nostra associazione, hanno trovato molto opportuno in questa fase insieme soprattutto al professor Borchellini e al Politecnico di Torino che vi ringrazio di avviare il forum italiano delle comunità energetiche, eh, l'Italian Forum of Energy Communities che si pone l'obiettivo appunto eh, di quello che dicevamo un po', un, un po qui prima, cioè di mettere in rete le esperienze concrete che stanno nascendo. Maiano Alpi, ringrazio il sindaco, eh, e la comunità energetica di Maiano Alpi ha aderito da subito al forum italiano delle comunità energetiche. Eh, si propone, diceva, di mettere in comune, in network, queste esperienze per poi anche promuovere verso le istituzioni, il legislatore abbiamo anche un'interlocuzione col senatore Girotto, Uh, su quello che può essere l'evoluzione normativa positiva per facilitare la creazione di comunità energetiche a livello locale e in tutto questo paradigma in cui io sono partito appunto dalla Global uh, noi come World Energy Council e anche come Italian Forum of Energy Community siamo convinti che uh, il tema dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche aiuti pure a fare una cosa molto importante cioè a umanizzare la transizione energetica cosa intendiamo per umanizzare cioè il, co il consumatore il cittadino eh, oggi ha eh, quindi per, per agire eh, sostanzialmente su quelle che sono traiettorie che ci sembravano fino a qualche anno fa guidate a livello internazionale da grandi gruppi eh, da grandi gruppi energetici oggi c'è anche um, bisogno anche dei grandi gruppi energetici così come anche grandi aziende come Acea no? abbiamo visto oggi si mette uh, nei panni del cittadino si mette al fianco del cittadino cioè c'è una propensione a capire come eh, l'utente finale uh, uh, quali sono i bisogni dell'utente finale su, quali sono le sue preferenze quindi questo è molto importante anche questo approccio del settore energetico verso il capire meglio la domanda e dall'altro lato ancora più importante l'esistenza oggi di tecnologie e strumenti che ci consentono di rendere il cittadino più quindi noi abbiamo da subito accolto insieme Poli, eh, al Politecnico di Torino, Energy Center, l'occasione per avviare il Forum Italiano delle Comunità Energetiche, a cui devo dire stanno aderendo eh, innanzitutto Maiano Alpi ringrazio ancora, abbiamo Enea come Technical Partner, abbiamo anche l'Agenzia della mia Romagna eh, per l'energia e l'ambiente. E anche i gruppi energetici eh, ci stanno chiedendo, insomma, grossi gruppi energetici ci stanno chiedendo di aderire come partner per discutere con i cittadini, con i territori, come fare avanzare questo tema. Quindi vi ringrazio oggi anche per l'invito e l'opportunità lo, di aver potuto insomma raccontarvi che tre settimane fa è nata questa nuova realtà. Grazie, grazie. Grazie a lei, allora eh, in conclusione innanzitutto ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, tutti i nostri ospiti e relatori presenti in sala e in quelli in collegamento, poi se la regia mi conferma dovremmo avere un'animazione finale, eh, non so se il presidente Girotto vuole dire qualcosa su questa animazione che dovrebbe raccontare in maniera semplice eh, che cosa sono le comunità energetiche, corretto? Sì, sì, perché naturalmente qui abbiamo sentito parlare molti esperti e chiaramente non tutte le cose sono così facilmente capibili, però il concetto è molto semplice, l'animazione l'ho la, realizzata diciamo, personalmente per cercare di rendere quanto più possibile semplice la comprensione dei principi di base. Eh, voglio ricordare orgogliosamente che questa è una normativa assolutamente marcata 5 stelle, perché la direttiva europea, è stata modificata da un nostro euro parlamentare Movimento 5 Stelle e eh, il recepimento appunto anticipato è stato fatto con, una, con degli emendamenti a mia prima firma che poi sono passati all'unanimità, quindi parliamo anche di emendamenti di uno strumento assolutamente condiviso da tutto l'arco parlamentare a riprova che quando si fa risparmiare il cittadino, lavorare le imprese in modalità sostenibile e ehm, eh, tutelare l'ambiente, sono tutti d'accordo. Quindi il, il video, l'animazione è pensata per cercare di rendere quello che ci siamo detti in questa oretta e mezza il più semplice possibile. Perfetto, allora ce lo gustiamo. Un saluto da Pinerolo, grazie per essere stati insieme a noi. Il sole ci regala enormi quantità di energia ogni giorno. Energia che, se riuscissimo a catturare, sarebbe più che sufficiente per ogni esigenza umana presente e futura. I pannelli fotovoltaici eseguono tale compito, trasformando una parte della luce in energia elettrica. In Italia già centinaia di migliaia di abitazioni, fabbriche, scuole, municipi hanno installato degli impianti fotovoltaici e l'energia da essi prodotta serve per far funzionare elettrodomestici e in piccola parte attualmente anche processi industriali. Sino a pochi mesi fa però le leggi italiane di alimentare solo l'abitazione o la fabbrica sopra la quale era installato per questo motivo quando le famiglie vanno al lavoro o a scuola e cioè proprio durante le ore in cui il sole è alto e quindi la produzione di energia elettrica è al massimo la corrente non richiesta dagli elettrodomestici deve uscire di casa e iniziare un viaggio lungo la rete pubblica le conseguenze di ciò sono decisamente negative Infatti, nel suo viaggio lungo la rete elettrica, una sensibile parte di energia, circa il 7%, viene persa, trasformandosi in calore che va a riscaldare l'atmosfera, accelerando gli sconvolgimenti climatici. Un'altra conseguenza negativa è che durante le ore centrali della giornata, quando il sole è al massimo, può succedere che la produzione di corrente elettrica sia superiore al fabbisogno di quel momento. Quando ciò accade, si è costretti a spegnere una serie di impianti di energia rinnovabile, perché non si sa dove impiegare l'energia prodotta. Inoltre, poiché il fabbisogno di milioni e milioni di famiglie, fabbriche, ospedali e qualsiasi altra cosa che usi l'elettricità varia di continuo, è necessaria una costante e complessa operazione di aggiustamento della produzione. Questi continui aggiustamenti necessari per adattare la produzione ai bisogni degli italiani istante per istante costano miliardi di euro ogni anno e sono pagati dalle bollette di tutti noi. Ma oggi le cose sono cambiate. Una legge votata a febbraio 2020 consente di creare le comunità energetiche, vere e proprie comunità in cui è possibile per i cittadini, enti pubblici ed imprese unirsi per costruire assieme impianti di produzione di energia rinnovabile condividendone poi l'energia prodotta questo significa ad esempio che in tutti i condomini si può finalmente installare un impianto fotovoltaico condominiale sul tetto così che tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità possano condividere l'energia che produrrà ed avere quindi un consistente risparmio sulla bolletta circa il 20% questo perché sole e vento non vogliono essere pagati. Ma il risparmio non si limita a questo. Infatti l'Europa e l'Italia vogliono sostituire al più presto le fonti fossili con quelle rinnovabili, naturalmente per limitare gli effetti devastanti degli sconvolgimenti climatici in atto. Considerato questo e il fatto che la produzione di elettricità da fonti rinnovabili determina un abbassamento del costo generale dell'energia, l'Italia ha deciso di incentivare economicamente le comunità tramite il versamento a ciascuna di esse di un premio in denaro su tutta l'energia che verrà autoconsumata all'interno della comunità dal momento della sua nascita e per i successivi vent'anni. Le comunità energetiche non si limitano affatto ai condomini. Al contrario, chiunque può farne parte. All'interno di qualsiasi edificio o gruppo di edifici, sia residenziali che pubblici o aziendali. Pertanto, tra tali soggetti, si possono costruire, per esempio, comunità di quartiere, comunità di condominio, comunità agricole, comunità di borgo, eccetera, eccetera. Queste comunità potranno anche usare l'energia prodotta durante il giorno dagli impianti a fonte rinnovabile per caricare delle batterie, in maniera da utilizzarla ad esempio durante le ore notturne, diminuendo quindi l'acquisto di energia dai fornitori tradizionali. È importante ricordare che la gestione delle comunità sarà sempre del cittadino, perché la legge stabilisce che la comunità non può mai diventare un'impresa con uno scopo di lucro, ma dovrà sempre rimanere uno strumento per condividere i risparmi derivanti dalla produzione collettiva di energia rinnovabile. La legge stabilisce in maniera inderogabile che tutte le decisioni relative alla vita della comunità saranno prese dai suoi membri. Saranno quindi cittadini ed enti pubblici a stabilire dove costruire l'impianto, quale tecnologia usare, quanto grande farlo, chi lo progetta, chi lo costruisce, chi lo monitora e ne fa la manutenzione e come verranno suddivisi i benefici tra i vari membri. Tutte queste decisioni saranno sempre prese dalla maggioranza dei membri della comunità e sempre col divieto di fare del profitto l'obiettivo primario della comunità stessa. Inoltre i vantaggi non sono solo per i membri della comunità energetica perché aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili contribuisce a far diminuire il prezzo all'ingrosso dell'energia a beneficio di tutti gli italiani. Grazie alle comunità energetiche, tutti noi possiamo contribuire a rendere l'Italia e il pianeta un luogo più pulito, più giusto, più pacifico. Fai la tua parte.